Eh, alla fine il futuro ti riporta i piedi per terra. Allora Walter, noi, per noi in sinestesia e il tema delle persone e dell'inclusione è centrale nel nostro modo di fare azienda. E mh, come ci raccontavi prima, tu uh, sei, sei anche consulente in grandi aziende, quindi vivi anche questo, questi contesti aziendali. Come la vedi?